In questo video vi racconto del sistema decimale, che è il sistema numerico che utilizziamo tutti i giorni e che impariamo a scuola. Il sistema decimale è composto da 10 cifre, cioè da 10 simboli grafici che rappresentano specifiche quantità che crescono di un'unità alla volta. Abbiamo la cifra 1 che rappresenta la quantità raffigurata da un pallino blu in questo caso, la cifra 2, la cifra 3 la cifra 4 e così via, fino a rappresentare 9 pallini blu, rappresentati da questa cifra 9. L'ultima cifra, la decima cifra, lo 0 che non rappresenta quantità o l'insieme vuoto. Le cifre sono soltanto simboli grafici, quindi ho rappresentato qui altri simboli grafici tratti da Wikipedia eh, in cui vengono rappresentate le corrispondenti quantità. Il sistema decimale, oltre ad essere composto da 10 cifre, ha la caratteristica di avere unità di ordini superiori che contengono 10 unità dell'ordine precedente. e qui, Quindi parliamo di unità 1, rappresentato con un pallino blu, parliamo del, dell'ordine superiore delle decine che è composto da 10 volte 1, quindi da 10 unità e che qui è stato raffigurato con un insieme contenente 10 pallini blu un insieme rosso con 10 palini blu poi abbiamo l'ordine delle centinaia corrispondente a 10 volte un insieme da 10 e quindi 100 rappresentato con un insieme verde in cui sono contenuti 10 pacchetti da 10 unità quindi 10 per 10 100 unità poi abbiamo l'ordine delle migliaia corrispondente a 10 volte pacchetti da 100 e in questo caso è rappresentato con un insieme giallo contenente 10 insiemi contenenti 10 pacchetti da 10 quindi 10 volte 10 per 10 come si scrivono i numeri? I numeri si scrivono, o qualunque quantità viene rappresentata, utilizzando le 10 cifre, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, disposte in un ordine specifico. Qui viene rappresentato un abaco. Nell'abaco abbiamo la prima asta verso destra delle unità, quindi in questa asta vengono inserite soltanto le unità e in questo caso la cifra 5 rappresenta 5 volte l'1. Nella seconda asta, poi andando verso sinistra, abbiamo 2, 2 che cosa? Abbiamo due pacchetti da 10 unità, quindi questo 2 vale 20. Poi nell'asta delle centinaia non abbiamo messo nessun insieme da 100 e nell'asta delle migliaia invece in questo caso abbiamo due insiemi che contengono 10 volte, 10 pacchetti da 100, 10 pacchetti da 10. Come si fa a passare dalle cifre, quindi da, con 10 cifre, come si possono esprimere eh, qualu eh, qualunque quantità attraverso eh, il numero. Il numero 2025 quindi contiene 2 pacchetti da 1000 più nessun pacchetto da 100, più 2 pacchetti da 10, più 5 pacchetti da 1 se esprimiamo il 1000, il 100, il 10 e l'1 sotto forma di potenze di 10 allora possiamo scrivere che il 1000 è uguale a 10 per 10 per 10 quindi 10 volte 10 pacchetti da 10 cioè 10 alla terza possiamo scrivere il 100 come 10 per 10 cioè 10 alla seconda possiamo scrivere il 10 come 10 alla prima e l'1 può essere scritto come 10 alla 0 ricordando che qualunque numero elevato alla 0 vale sempre 1. Il 2025 risulta quindi essere scritto da 2, che è la cifra, che moltiplica un pacchetto da 1000, più 0, che è la cifra che moltiplica un pacchetto da 100, più 2, che è la cifra che moltiplica un pacchetto da 10, più 5 che moltiplica in pacchetti da 1. Questa forma in cui viene scritto il numero 2025, in cui vengono evidenziate le cifre e il fatto che ogni posizione corrisponda a pacchetti da 10, 10 x 10, 10 x 10 x 10, si, si dice scrittura polinomiale del numero. Come si vede, il pacchetto vale 10 perché il sistema è in base 10. E quindi possiamo scrivere la cifra che moltiplica... una potenza di 10 abbiamo finito il video ora è possibile per te scrivere in forma polinomiale qualunque numero scritto nel sistema decimale buon lavoro